Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video, oggi è sabato e siamo appena tornati dal mercato. Abbiamo fatto all in e eh, questa... Uh, aspetta, passo di qua... È tutta la frutta e la verdura che ci siamo procurati, ci sono zucchine, pak choi, cavolfiore, finocchi, fiori di zucca, purtroppo li vendono solo in plastica perché sono troppo delicati, pomodorini e fragole. In questo video vi porterò con me in queste, questi giorni, in queste settimane, per farvi vedere come cucino e che cosa mi invento con tutte queste verdure tante diverse preparazioni per riuscire a mangiare queste verdure che abbiamo scelto di mangiare per questi giorni in modo sempre diverso e innovativo Una delle mie ricette preferite, soprattutto per quanto riguarda fare meal prep, con parte delle zucchine, perché pensavo fossero messe molto, molto peggio visto che le abbiamo pagate una cassa a 3 euro. In realtà lavandole, sistemandole toccandole sono perfette Quindi ne utilizzerò soltanto parte per fare la crema di zucchine Questa è veramente facilissima e super super comoda Perché si fa in anticipo, si congela porzionata Così che è pronta all'utilizzo nel momento in cui se ne ha bisogno Basta scongelare la mattina, quella è l'unica cosa bisogna ricordarsi di fare Ho selezionato quelle messe peggio e le ho tagliate a cubetti e messe in pentola a pressione con un bicchiere d'acqua. Adesso la metto sul fuoco e la mando in pressione e le lascio cuocere 5 minuti da quando va in pressione. La pentola a pressione, ragazzi, mi ha cambiato totalmente la vita. Cioè, i broccoli, i cavolfiori in pentola a pressione cuociono in 5 minuti, 10 minuti, cioè... Troppo troppo comoda, veramente, io ne ho avuto sempre timore, sempre paura, poi ho finalmente iniziato ad utilizzarla e devo dire grazie all'Agostina che eh, facendo un lavoro insieme mi ha, mi ha insegnato ad utilizzarla, da lì non, non la lascio più, non la lascio più, my best friend, detta pressione poi frullo il tutto, tendo a crearla molto neutra, quindi principalmente solo zucchine, così che poi nel momento in cui vado a scongelarla posso inventarmi al momento la destinazione d'uso, cioè se condirci una pasta, se farci una crema, se abbinarla a qualcos'altro, insomma la lascio neutra per far sì che sia malleabile, variabile. La zucchina verde ha la tendenza a diventare un po' amarognola, quindi vi consiglio vivamente di aggiungere un bel po' di rodo granulare. Io utilizzo questo qua di coro, che senza sale aggiunto, e eh, cambia totalmente il gusto, il sapore. Ovviamente io l'ho fatta di zucchine perché avevo questa a disposizione, ma lo stesso principio vale per tutte le verdure, broccoli, cavolfiore. Che bello! E adesso si, sì, porziona! Per porzionarlo io utilizzo questi barattoli di vetro che in realtà sono riutilizzati da delle bottiglie di passate di pomodoro di coro che hanno questa forma verticale e funzionano perfettamente. E quella che avanza me la mangio per pranzo, mi sembra perfetto visto che è anche sull'1.40. E ora che è ancora caldo, chiudo così fa il sottoporto. Il pomodoro è praticamente diventato una gelatina. Che... E lo concludo, a parte che, scusate, ma Instagram, con del tofu fatto in friggitrice ad aria. da accompagnare con cracker qui accanto ho le zucchine perché un altro modo molto veloce e pratico per fare le zucchine è in friggitrice ad aria, my best friend le faccio tutte a rondelle non troppo sottili perché sennò si bruciano subito e non vengono e si attaccano sul fondo quindi uno spessore medio, non so come lo potete calcolare quello, vanno in friggitrice ad aria e eh, mi chiedete sempre temperature eccetera però ragazzi io butto dentro alla massima temperatura 200 e eh, lascio andare e controllo Questa, questo è un tempo in realtà la mia avrebbe anche tutti i programmi però cioè, ha tutto eccetto verdure, carne, pesce gamberi pollo Patatine fritte e torta, però io, io vado così, a sentimento. E guardate come vengono: tipo delle chips. Bisogna starci attento ogni tanto a girarle, si attaccano al lato, magari si bruciano. Però uh, sono pulissime, è consigliata consigliato così. Un altro modo simpatico e innovativo per le zucchine è farle a spaghetti slash spirali. Ad esempio si possono mangiare anche così crude nell'insalata, soprattutto se sono l'altro tipo di zucchina, quelle verdi. Comunque basta uno spiralizer, io ho questi temperini che ho preso da, da Lidl, ma si trovano benissimo anche da Tiger. E eh, fanno gli spaghettini di zucchine. Zizi. si fanno saltare in padella con un filo d'olio, aglio e cipolla e basta, creano un contorno di zucchine saltate in modo diverso, divertente perché appunto a spaghettino io aggiungo anche un pochino di timo vi presento Tino, la, il mio Timo che abbiamo appena comprato all'Esserunga e non so quanto durerà, quindi siccome io ho il pollice nero, <ride> in questa casa soprattutto, eh, ne approfitto e lo sto mettendo ovunque, io adoro il Timo. Si arriva in fondo e si rischiano le dita, quindi si evita e questo pezzettino lo faccio in friggitrice ad aria. Per il cavolfiore, l'evergreen cavolfiore con curcuma, pepe, filo d'olio, sale al forno Lo spezzetto tutto, lo metto sulla teglia, metto tutto sopra, butto in forno a 180 gradi circa 30-40 minuti Lo vedete passando con la forchetta, se, la trafigge. se trafigge i florets facilmente è pronto È buonissimo, cioè c'è cioè, una bontà spettacolare il cavolfiore è una delle verdure più versatili secondo me e infatti può essere utilizzata non solo come contorno, ma può diventare anche un ingrediente anche principale. Quindi ho fatto eh, lessare il cavolfiore in pentola a pressione, my best friend, l'ho messo dentro un cestello intero con l'acqua sul fondo, 10 minuti un quarto d'ora ed è pronto. Poi, a parte, ho sbucciato i lupini. Questi li trovate al supermercato in barattolo di vetro. Io questi qui piccolini li ho presi sul sito di coro. Quindi sbucciati tutti e sono piccolini, ci ho fatto un casino. Spezie. Io qui ho un mix di spezie, ma potete mettere veramente quelle che volete. Per insaporirlo aggiungo del lievito alimentare. Che non è lievito come lo intendiamo noi, ma è un sostituto vegano del formaggio. Salifonsis. Aggiungo anche della farina, io ho usato la farina di ceci e frullo il tutto fino a creare una eh, consistenza densa. Carta da forno, leccarda e coppa pasta. Sì, Jimmy non sarà molto contento di come li ho distribuiti Non lo so io che problemi ho Ma insomma, tadan! E ora vanno in forno 180 gradi finché non sono cotti Mi sembrano delle ottime indicazioni Ciao! Una volta usciti dal forno Li lascio raffreddare Io li conservo in frigo o si possono anche congelare ma Manca... i lupini sono un'ottima fonte di proteine vegane quindi questa ricetta è anche abbastanza equilibrata e secondo me è perfetta per il meal prep da portarsi una schiscetta un po' diversa al lavoro, all'università i fiori di zucca diciamo non ci hanno fatto proprio impazzire li abbiamo assaggiati sia crudi però mh, cotti devo dire che spriggeranno di più il, suo, il loro gusto io ho provato a farli anche saltati in padella con un filo d'olio e un pizzico di aglio ma buoni niente di che probabilmente abbiamo avuto un po' di sfortuna anche noi a sceglierli e, e ovviamente un metodo alternativo per i fiori di zucca che impenta la pressione veramente due minuti ma non è neanche indispensabile perché basta farlo bollito 5 minuti perché a mio parere non deve venire troppo cotto deve rimanere un pochino croccantino e qua io ho esagerato non so, lo so, ho esagerato perché è croccantino sotto i denti è molto molto saporito basta, io lo faccio così, poi in realtà lo mangiamo come una verdura normale potrebbe essere fatto in una zuppa un po' mh, giapponesizzante ma... va allora, tutti questi pomodorini sono da selezionare uno per uno perché quelli più sodi si possono mangiare così, magari... Mh. Contorno, eccetera, mentre quelli più molli ci facciamo un bel sughetto di datterino giallo. Quindi, adesso selezione time. Sarà lunga perché ne ho un altro intero di questo. Oh yeah. Quindi, dopo un'attenta selezione, ho selezionato questi per fare il sughetto. Quindi, molto semplicemente e hashtag me prep: verso una casseruola interi tanto poi si spappoleranno. Accendo il fuoco. Un filo d'olio. Okay. sale. Mm, basta. Ci diciamo, nulla, che se ne si condiranno dopo. Metto il coperchio e lascio andare a fuoco basso. I pomodorini sono diventati una sorta di purea, si potrebbe dire, quindi sono super versatili perché possono essere utilizzati sia come sugo della pasta, molto molto cremoso, cioè guardate che spettacolo, e basta lasciarli un pochino raddensare, oppure possono, e infatti è quello che andrò a fare io, a macchiare la mia crema vellutata che mangio a pranzo. e questi vanno direttamente già porzionati in freezer. Così che quando sono, uno vuole un pochino di sughetto, scongela. Perfetto. Quanto mi era mancato fare il mio prep e farvelo vedere. Finocchio, crudo. Se sono maschi e quindi belli panciuti, crudo. Un altro modo in cui amo mangiare i finocchi sono cotti al forno. Penso che cotti al forno sprigionino davvero tutta la loro dolcezza. Praticamente prendo un finocchio, ovviamente, lo taglio in quarti e lo metto in una pirofila e lo faccio cuocere con il latte. Delizioso. Quando vedo che è cotto, quindi con la forchetta attraversa ed è cotto non è più duro, non fa resistenza, lo tiro fuori, metto sopra uno straterello di parmigiano e poi lo rimetto in forno in modalità grill così che fa la crosticina. Delizioso ragazzi, delizioso. E voilà, direi che ci siamo. Grazie, strapitoso. Direi che dopo tutte queste idee e ricette siamo giunti alla conclusione di questo video. Spero di avervi dato qualche idea sfiziosa e di aver reso più divertente la vostra meal prep per quanto riguarda la varietà di preparazioni per le verdure. Spero che questo video vi sia piaciuto, se così è stato lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, lasciate un, un commento e un messaggio. Noi ci vediamo nel prossimo video, ciao ciao!